Possiamo dire che l'alpinismo è stato considerato proprio una proiezione del mondo borghese. Però questo focalizza solo, secondo me, una parte del problema, nel senso che eh, diciamo, accanto alla borghesia emergente che svolge diciamo, un ruolo nel corso della storia economica, sociale e politica dell'Ottocento dobbiamo anche pensare ad altri ceti sociali che, non, che esistevano a fianco pensiamo alla nobiltà diciamo, forse un ruolo eh, in esaurimento nel corso dell'Ottocento la questione è controversa come sappiamo ma eh, se noi esaminiamo ad esempio gli elenchi dei soci delle sezioni del club alpino italiano o come si diceva, club alpino di Torino, poi italiano, noi vediamo che eh, troviamo molti esponenti diciamo, ancora della nobiltà accanto alle classiche professioni borghesi e anche a elementi mh, appartenenti al ceto medio, al ceto impiegatizio, al, al corpo diciamo, degli studenti e diciamo, sono componenti poi queste anche che si rafforzeranno nel corso della storia successiva dei primi decenni dei club alpini in Italia e in Europa, almeno fino alla prima guerra mondiale. Anche da questo punto di vista la prima guerra mondiale rappresenterà diciamo, una cesura per quanto riguarda l'Italia nella mh, appartenenza numerica e sociale degli iscritti al cribo alpino italiano, nel senso che 1913 poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale abbiamo 9.000 iscritti al cribo alpino italiano un numero molto ristretto se pensiamo che attualmente superano i 300.000 soci e quindi diciamo, rappresentavano un'elite un'elite ancora diciamo, largamente sociale sarà con i fenomeni di eh, ampliamento diciamo, della pratica sportiva, dell'uso dell del tempo libero e della maggiore diciamo, conoscenza che si avrà anche del mondo della montagna che eh, aumenterà sensibilmente diciamo, il numero dei soci e anche diciamo, le appartenenze sociali poi degli alpinisti che si riconoscono nel club alpino italiano. Quintino Sella noi lo conosciamo o in un pubblico più generale lo conosce come Ministro delle Finanze, Conde che applicò diciamo, delle politiche di bilancio molto rigorose e, oppure diciamo, lo conosciamo come l'ispiratore, il fondatore del Club Alpino Italiano ma era anche un uomo molto interessante sotto più profili, eh, imprenditore Ehm, studioso di storia patria, ma soprattutto eh, geologo e mineralogista. Quindi una figura di scienziato con collegamenti internazionali, con una visione non angusta del ruolo della scienza della tecnica e della politica, è stato diciamo un crea creatore diciamo, dell'Accademia dell'Accademia di Gen Ci rinnovamento e della futura funzione che avrebbe avuto diciamo, questa Accademia e anche diciamo, politicamente era un uomo diciamo, che credeva fortemente nei nuovi tra destini dell'Italia dell unita e con una visione in cui la scienza avrebbe avuto diciamo, un ruolo fondamentale nello sviluppo eh, tecnico ed economico del, del, paese, del paese unito. E eh, questa diciamo, visione, come si dire, fortemente diciamo, scientifica la ritroviamo anche poi nelle linee fondative del club alpino di Torino, poi club alpino italiano. che si proponeva anche diciamo, la conoscenza della montagna vista anche da un punto di vista della ricerca naturalistica, della ricerca geologica, della ricerca sulla botanica, zoologica, diciamo, eccetera come diciamo, premessa anche a quello che potrebbe essere uno sviluppo diciamo, economico delle aree eh, montane e quindi diciamo, dei suoi abitanti. Quanto alla questione diciamo, del nazionalismo, è una questione forse eh, un po' complessa che dovrebbe essere diciamo, approfondita e soprattutto sarebbe necessario distinguere eh, patriottismo e nazionalismo, cioè il concetto di appartenenza patriottica a una cultura, a una lingua, diciamo, a una storia, diversamente da quello che è di mettere diciamo, l'accento sul ruolo diciamo, nazionale, quindi su una superiorità anche diciamo, di un certo territorio rispetto ad altri e anche diciamo, per quanto riguarda ambizioni di allargamento diciamo, territoriale. E possiamo dire, eh, direi in linea linea di massima che diciamo, il eh, Quintino Sella, il gruppo dirigente attorno a lui diciamo, nel, nella guida del cloropino italiano era fortemente patriottico ma non ancora nazionalistico mentre lo sarà diciamo, nella, sulla fine diciamo, dell'Ottocento dell in coincidenza anche di una maggiore diciamo, conflittualità nei rapporti tra gli stati, tra gli stati europei alla crescita del militarismo prussiano, alle rivendicazioni anche territoriali a livello eh, italiano per quanto riguarda le cosiddette terre irredente. Pensiamo un po' ecco, a Trento e Trieste, eh, città, eh, soprattutto Trento, naturalmente legate all'ambiente, al territorio in pieno della montagna in cui eh, si era sviluppato anche un atteggiamento pionieristico nei confronti dell'escursionismo dell e dell'alpinismo vero e proprio. Trento è collocato all'interno dell'area dolomitica e eh, apparteneva, come sappiamo, all'impero austro-ungarico. E diciamo proprio il, eh, come dire, i gruppi che fondano, i gruppi sociali che fondano la SAT, la Società degli Alpinisti Tridentini. Eh, sono gruppi che anche eh, sviluppano diciamo, gradualmente un orientamento filo italiano, un uh, orientamento irredentista, cioè la volontà anche di uh, saldare diciamo, il proprio destino a quello diciamo, della, della patria, della patria eh, come ancora uh, divisa diciamo, da una frontiera. E diciamo, certamente questo, eh, questo aspetto diciamo, influenza non solo quella che è diciamo, la cultura alpinistica, la cultura politica degli alpinisti tridentini, ma anche diciamo, degli alpinisti italiani che hanno diciamo, legati da un rapporto come dire, di, di connessione, di collegamento, di sintonia e di simpatia con gli alpinisti eh, che si trovavano al di fuori dei confini nazionali e quindi in quest'area sottoposta ancora al, al dominio austro-ungarico. Guerra Bianca è un termine che ha preso sempre diciamo, più piede per eh, qualificare, definire diciamo, e classificare eh, l'impegno militare, l'impegno tecnico e soprattutto umano in ambienti di guerra che si trovavano collocati ad altitudini elevate e in cui diciamo, nei, lunghi, nei lunghi inverni la dimensione, la presenza diciamo, della neve e del ghiaccio rappresentavano un elemento diciamo, costante con cui soldati ufficiali dovevano confrontarsi e che complicavano anche l'esercizio dell'attività diciamo, militare, le condizioni climatiche e ambientali hanno pesato diciamo, profondamente negli, negli, nelle vicende diciamo, della guerra che sono state diciamo, combattute sul, soprattutto in ambito dolomitico, ma non solo diciamo, su, quella, su quel fronte. Da questo punto di vista il ruolo diciamo, dell'associazionismo alpinistico è diciamo, un ruolo che occorre verificare e eh, mostrare anche nelle differenze, diciamo, nelle sfumature diciamo, che si hanno, diciamo, non c'è un, un rapporto come dire, eh, uniforme e costante, e soprattutto è un rapporto che si evolve nel tempo, nella cronologia. Se ad esempio, prima diciamo, dello scoppio della guerra mondiale, esaminiamo quindi, per esempio il 1914, Esaminiamo l'atteggiamento e l'orientamento dei vertici del club alpino italiano nei confronti di quelli che erano gli avvisaglie dello scoppio della guerra, auspicavano ancora una soluzione pacifica, una soluzione che dei contrasti interstatuali che non sboccassero diciamo, sulla, sulla fase, sulla, mh, sulle operazioni militari. Viceversa, se prendiamo in considerazione le prese di posizione diciamo, dei giovani studenti che eh, costituivano la sezione universitaria del Club Alpino Italiano, possiamo diciamo, notare che le loro prese di posizione sono molto più radicali, molto più incisive. Nel senso che c'è un, in una dichiarazione della cosiddetta Sukai c'è un'attenzione e una messa dire, a rischio del ruolo che avranno i Lanzichenecchi, come venivano definiti, cioè questo, eh, i soldati appartenenti al, diciamo, al, al mondo eh, austro-tedesco che venivano paragonati con una proiezione di quattro eh, secoli indietro ai Lanzichenecchi che eh, invadevano diciamo, l'Italia nel corso diciamo, delle guerre del primo Cinquecento. Ecco, Però diciamo, mano a mano che poi cresce l'impegno militare della guerra e la partecipazione poi alle operazioni che si svolgevano sul, sul, fronte, sul fronte alpino, in vari scenari del fronte alpino, mostra da parte diciamo, del, del CAI attraverso le prese di posizione, attraverso gli articoli che uscivano sul bollettino e sulla rivista del, del club alpino italiano, una presa di posizione sempre più, eh, più forte, diciamo, a favore dell'impegno dell bellico, dell'impegno diciamo, militare dell'Italia, con anche poi, diciamo, delle forme di azione solidale che si mostravano attraverso l'invio di doni, sottoscrizioni a favore, diciamo, delle famiglie, eh, dei soldati a favore per esempio diciamo, delle guide alpine impegnate diciamo, come eh, militari eh, diciamo, al fronte e che eh, mostra diciamo, poi dopo caporetto diciamo, nelle fasi finali dell'impegno militare italiano diciamo, anche proprio una simbiosi diciamo, di azione, ci sono delle descrizioni di eh, delegazioni del club alpino italiano che si recano nei luoghi di guerra, nelle posizioni in cui erano schierati i reparti alpini e consegnano delle bandiere di guerra, delle bandiere di combattimento, quindi proprio diciamo, una fusione diciamo, piena diciamo, tra quelli che potremmo chiamare gli alpinisti e gli alpini. Ma certamente sul piano dell'attrezzatura, sul piano delle tecnologie applicate all'alpinismo c'è veramente diciamo, un abisso nel corso del secolo che ci eh, separa eh, rispetto diciamo, agli anni del, del, primo, del primo novecento e certamente uno si pone anche diciamo, il problema eh, dei rischi che correvano Quegli uomini, diciamo, sia i soldati impegnati diciamo, sul, sulle cenge, sulle pareti, eh, sugli spigoli diciamo, delle, delle vette dolomitiche nel cercare diciamo, di raggiungerle per sistemare gli eh, appostamenti diciamo, e i luoghi dove dovevano diciamo, trascorrere eh, lunghe settimane, diciamo, lunghi mesi nella. Nel momento diciamo, de, di scatenare un attacco, o di esercitare un ruolo di difesa diciamo, contro gli attacchi nemici, e ci meravigliamo di come, con delle attrezzature diciamo, così eh, rudimentali, dire, quasi diciamo, primitive, riuscivano a conseguire degli obiettivi. Nello specifico, pensiamo alle, alle calzature, che rappresentano l'elemento diciamo, fondamentale nella salita e nella discesa di eh, pareti di roccia o di tratti eh, ghiacciati e usavano ancora diciamo, delle scarpe chiodate che avevano diciamo, pochissima presa eh, su terreni impervi, diciamo, su, su terreni diciamo, scivolosi perché diciamo, l'uso delle eh, calzature con suola di gomma, nella, di gomma rigida i cosiddetti carri armati o suoli vibram data diciamo, dagli anni 30, diciamo, del Novecento. E ancora pensiamo diciamo, alle corde diciamo, che venivano utilizzate, che erano corde, corde di canapa, che si imbevevano facilmente diciamo, di acqua, che diventavano pesanti e che eh, diciamo, eh, anche nelle manovre necessarie eh, nel corso diciamo, di una eh, fase di salita o di discesa diventavano estremamente difficili diciamo, da manovrare e da questo punto di vista questa eh, come dire, arretratezza ai nostri occhi dell'attrezzatura diciamo, della, dell eh, fa risaltare ancora di più diciamo, quello che era diciamo, nei termini di una certa oleografia possiamo chiamare eroismo ma che era anche diciamo, una certamente rappresentava una capacità anche diciamo, di superare alcune diciamo, difficoltà grazie all'energia e grazie anche alla forza fisica di cui eh, davano diciamo, prova gli uomini che si impegnavano in questa diciamo, attività tanto in tempo di guerra come anche del resto in tempo di pace. La conoscenza che si ha del mondo della montagna e soprattutto della montagna alpina, all'indomani diciamo, della Prima Guerra Mondiale è una conoscenza molto più approfondita, molto più radicata eh, rispetto a quella che si aveva in precedenza. Mi viene in mente un testo che è molto importante eh, della eh, cultura diciamo, italiana degli anni 70 dell'Ottocento che è il bel paese di Antonio Stoppani. Antonio Stoppani è un geologo, un prete, ma anche un alpinista che ha collaborato anche attivamente con ruoli dirigenti nel club alpino italiano. E Il libro di Stoppani, diciamo, il bel paese, è stato veramente un best seller, anzi meglio un long seller perché ha continuato diciamo, a, a vendere eh, migliaia e migliaia di copie nel corso diciamo, dei decenni successivi. È stato un testo diciamo, pionieristico perché ha eh, diciamo, consentito agli decine di migliaia di italiani eh, mediamente colti di avere una conoscenza diciamo, geografica, ambientale, della eh, natura e delle specificità della, del paese Italia e soprattutto diciamo, dell'arco eh, dell dell alpino. Ma era una conoscenza appunto lontana, una conoscenza non diretta che si aveva attraverso la lettura di un testo attraverso le immagini che questo testo presentava. La prima guerra mondiale, eh, la partecipazione di eh, centinaia di migliaia di uomini alle operazioni che si sono svolte in larga parte per quanto riguarda diciamo, l'impegno italiano sul, eh, sul fronte alpino ha costituito un elemento di conoscenza diretta, visiva. Eh, comunicata poi, diciamo, attraverso lettere, e attraverso diari. C'è diciamo, un libro che io considero tuttora affascinante diciamo, nella sua lettura, in quanto è costituito in larga parte diciamo, da frammenti di lettere e frammenti di diario, che è il libro di Adolfo Modeo, Momenti della vita di guerra. Un libro diciamo, scritto negli anni, negli anni 30, in pieno fascismo, ma con un'impronta non schierata, diciamo, un'impronta patriottica ma non nazionalfascista. E diciamo, da, questo, da questo testo, ad esempio, diciamo, emerge diciamo, molto bene eh, l'immagine del, del, eh, del paesaggio alpino, la conoscenza di prima mano che compiono diciamo, questi uomini proiettati nel loro impegno militare su queste montagne che non avevano mai visto, non conoscevano e che eh, costituiscono quindi un elemento della loro esperienza, della loro conoscenza. Subito dopo, diciamo, la, prima, la prima guerra mondiale le montagne diventano il luogo della memoria, il luogo del ricordo. Pensiamo come proprio, diciamo, il club alpino italiano, ma anche il Touring Club italiano e altre associazioni contribuiscono al organizzare diciamo, degli, vengono proprio chiamati pellegrinaggi, cioè delle eh, gite sui luoghi delle escursioni, diciamo, sui luoghi della guerra, eh, concepite con una funzione diciamo, quasi religiosa, diciamo, spirituale, ma che al tempo stesso è anche una diciamo, presa di possesso diciamo, di un territorio e costituisce anche diciamo, il volano per una frequenza ulteriore diciamo, di questo territorio da un punto di vista alpinistico. E se eh, diciamo, riflettiamo al fatto che ad esempio il Club alpino italiano conosce, nel, subito dopo la prima guerra mondiale, uno sviluppo diciamo, consistente diciamo, dei propri soci e dei frequentatori della montagna, questo si spiega anche attraverso il ruolo che ha avuto la montagna alpina nel corso, diciamo, della Prima Guerra Mondiale. Dicevo che lo alpino italiano, ma eh, questo, eh, questa associazione non esaurisce e non coordina tutte eh, le persone, gli uomini e anche le donne che sono diciamo, interessate alla frequenza della montagna da un punto di vista sia escursionistico che alpinistico, perché Diciamo, nella, uh, nel panorama diciamo, politico associativo del, del primo dopoguerra si sviluppano anche altre associazioni di impronta popolare, di impronta anche proletaria, come venivano chiamate, e che in quanto diciamo, il Club Alpino Italiano veniva ancora considerato un'associazione di derivazione e di estrazione eminentemente borghese elitaria in cui altre fasce diciamo, della popolazione non si riconoscono e preferiscono eh, creare diciamo, delle nuove reti, delle nuove società, dei nuovi gruppi e che hanno anche una impronta in alcuni casi politica molto precisa legata al movimento socialista, legate al movimento sindacale e anche diciamo, alle, agli aspetti, ai momenti diciamo, anche radicali in cui questo movimento socialista si esprime. Possiamo anche aggiungere un elemento, e cioè le modificazioni che eh, sono intervenute diciamo, sul paesaggio alpino in seguito alla Prima Guerra Mondiale. Noi possiamo diciamo, pensare soprattutto a baracche, a diciamo, postazioni eh, di cui restano tuttora anche le tracce quando andiamo in montagna. Notiamo diciamo, percorrendo eh, sentieri dolomitici magari non moltissimo frequentati, certe volte eh, troviamo pezzi di ferro, filo spinato. Um, alcune assi di legno che sono i resti di uh, installazioni dove trascorrevano diciamo, molti mesi della propria vita militare soldati diciamo, e ufficiali. Ma per raggiungere queste postazioni poste a quota molto elevata, in alcuni casi si arrivava anche a 3.000 metri, di altitudine eh, non era possibile arrivarci semplicemente attraverso mulattiere o anche attraverso sentieri. Bisognava eh, allestire diciamo, un vero e proprio eh, itinerario creandolo artificialmente, scavando nella roccia, eh, creando diciamo, dei gradini diciamo, artificiali o eh, aiutando diciamo, la salita con l'ausilio di funi metalliche che venivano diciamo, fissate diciamo, alla roccia o anche ponendo diciamo, delle scale diciamo, metalliche che, o di legno che consentivano l'accesso a queste diciamo, postazioni ad alta quota. E, ed è interessante perché poi alcune di queste strutture si sono mantenute e hanno costituito anche diciamo, il eh, punto di inizio di eh, percorsi attrezzati, ehm, di vie ferrate, che poi diciamo, gli eh, escursionisti e gli alpinisti, a partire dagli anni 20, diciamo, del Novecento, anni 20-30, hanno percorso, alcune di queste vie sono state riattate e eh, sono tuttora, eh, frequentate diciamo, i percorsi da, nella stagione estiva da migliaia di escursionisti e noi ripercorrendole compiamo diciamo, gli, gli stessi tracciati che eh, i soldati diciamo, facevano nel corso diciamo, della, loro, della loro esperienza bellica.